Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video, oggi è il mio compleanno e risponderò alle vostre domande. Vado? Ok, fai. Allora faccio qualche premessa prima di cominciare, questo Mario non risponde a differenza degli altri, lo facciamo in macchina, quindi io non guardo in continuazione l'obiettivo perché ovviamente devo guidare, non evitare di andare a sbattere. Daniele mi farà le domande e io vi via, risponderò. Allora Wayne World ti chiede, ho visto su Facebook che oggi è il tuo compleanno, quanti anni compi? 24, come sta dicendo? E... Sto dicendo 24, Eh la verità 34. Eh, hey, hey, yeah. già 44. Ah, questa cosa, questa cosa mi piace. Sei vecchio, no, giovanissimo Sei vecchio. sempre. Sei vecchio, giovanissimo. Forever young. Mentre il video 18 o più, e che questa domanda è abbastanza importante. Youboy2002 uh, chiede mm -hmm. il tuo genere Ah ok, preferito. preferito e diciamo che rispondo con il titolo di un altro film, maschi contro femmine, <ride> Beh, se è maschi contro anno. maschera Sì, ma si può anche no, maschi contro femmine, il classico, cioè generazzica, <ride> penso posso andare bene. <ride> si wow, well, siamo stati anche bravi a non evit evitare ma io ho dovuto imparare perché dopo i problemi che sono nati su YouTube ma meglio così guarda <ride> Ok, poi Red Bull, Red Bull ti chiede, Red Bull ti chiede, qual è la tua canzone preferita di Michael Jackson, la mia è la Young Girl? Domanda difficile perché dire che mi piace una sola è impossibile, mi piacciono tutte le canzoni di Michael Jackson e tra le mie preferite diciamo così ci sta la Young Girl. Uh, se devi proprio sceglierne una uh, You Rock My World okay. Ho scelto, Anche se è difficile come scelta E passiamo alla prossima domanda Allora poi Anime Boy PvP ti chiede Dov'è nata la tua passione per Youtube? Cosa penserai di portare in futuro Nel tuo canale? Uh, fino adesso qual è la tua community preferita? Allora la domanda è lunga Anche la risposta è lunga mm... Dov'è nata la tua passione per Youtube? Io ho cominciato a caricare su YouTube nel 2013, eh, non mi ricordo, mi ricordi? Pare 2013. Cioè Vabbè, che... non immaginavo il potenziale di YouTube. Poi, ad essere onesti, grazie a Daniele, che in questo <ride> momento sta filmando, e mi ha suggerito di uh, vederlo in modo diverso, ho cominciato a caricare più video nel canale e via via la cosa è andata a crescere. Poi, eh, qual è la tua community e... preferita? Beh, diciamo community e non si può proprio dire perché. <ride> <ride> È qualcosa che evitiamo di dire. Vabbè, ah diciamo YouTube, dai, YouTube okay. e Instagram, dai. Dai, sì, diciamo. dai, Va bene così, YouTube e Instagram, sì. Okay. Trevor ti chiede: "Perché hai aperto un canale YouTube?" Allora, mo vuoi parlare di, del 2013 o del 2017, 16 quando l'abbiamo eh, ripreso? Appunto, Partiamo dal 2013. Eh. Allora, la prima volta che ho fatto, canale, eh. sì, è perché praticamente io facendo arte, eh, quindi realizzando disegni e dipinti li filmavo mentre li realizzavo e poi caricavo il video nel canale poi ovviamente come ho detto prima Daniele mi ha suggerito di usarlo anche in modo diverso e quindi poi ha um, assunto un altro aspetto, un altro scopo quindi uh, praticamente non ho più caricato soltanto il video di quel genere Benten ti chiede cosa ne pensi di Pablo Picasso? ah wow un grande affetto <ride> ah wow eh, cioè, come si fa? Eh? È un grande artista, un mentore, un genio, un genio, genio dell'arte, tra i geni dell'arte, lo ammiro, mi piace moltissimo Questa domanda è bellissima, la della Luigi Esposto, quante volte hai bestemmiato nella tua vita? Ma, caro Luigi, ho perso il conto, non ho più un numero, vado fritto Giacobbe Mulo ti chiede, sei mai stato in Egitto? No, purtroppo no, mi piacerebbe molto e' tra i posti che spero di visitare prima possibile Prima di morire certo, Visto che sei vicino Io non morirò mai, lo vedrò sicuramente ah, Certo, certo, aspettativa contro realtà <ride> <ride> Daniela ti chiede Qual è la tua pizza preferita? Questo è semplice come domanda e anche come risposta: Margherita e Marinara, ma soprattutto Margherita. A me piacciono le viste semplici, quelle troppo elaborate. Ammazzo il gatto? Il gatto sei già zappato. No, Ciao, amico! Mi raccomando, amate sempre gli animali. gli animali Analgamer2003 ci chiede: vorresti diventare famosissimo, ma perseguitato dai fans? Tipo, tipo Michael Jackson? Sì, io penso di essere pronto a una cosa del genere. Sali disposto? Sì, mi piacerebbe. <ride> <ride> <ride> ok, <ride> sono stato convincente. Sì, ero male. Marti Bicione chiede: Minecraft o Fortnite? Mi piacciono tutti e due, però onestamente sarà che ci gioco di più, ma tendenzialmente Minecraft infatti nel canale ci sta, pure Fortnite va molto meno rispetto a Minecraft come io Minecraft, perché lo preferisco l'ho anche sullo smartphone. Rumen Coca chiede che ne pensi di Agarta? Allora, non vorrei dire sciocco. Ma Assetta, prima di tutto chi è Agarta? Perché no, neanche Ok, Che è Agarta? Cos'è Agarta? Ah, okay. se ho capito bene sì, penso che si riferisca ad Agartha, allora praticamente Agartha dovrebbe essere una terra nella terra cioè un mondo sottoterra cosa penso se esiste? non sono sicuro però potrebbe esistere qualcosa del genere perché a parte alcune testimonianze che potrebbero essere vere o false se pensiamo che comunque la terra è cava ha delle cavità ci potrebbe essere qualcosa sottoterra anche perché ci sono civiltà antiche che parlano di popoli che hanno vissuto sottoterra quindi potrebbe essere sì che esista Qualcosa del genere, Floki Viking ti chiede: Tu, che sei un artista, hai mai visto la Mona Lisa da vicino? Penso, abbia, penso che sia di Sì. Si, probabilmente si, sì, che si può porre perché... purtroppo no. Devo ammettere: sono in difetto, non l'ho mai vista da vicino, anche se mi piacerebbe. E poi la Mona Lisa si trova in? A Rubrica, a Rubrica. Sì sì. <ride> sì sì a Rubrica. Ok, prossima domanda: Io sono Gianni, chiede: Farai mai un viaggio in America? In America, allora, io diciamo che ci sono stato in Centro America. Perché il Messico è in Centro America, diciamo. Eh, però spero di andare proprio a New York, le zone più ancora più centrali dell'America. Ecco. Anche se è così grande che non basta un solo viaggio. Però spero di andarci. E eh, domanda che ti faccio io. Tu, che posto vorresti visitare dell'America? Domanda mia aggiuntiva: eh, questa era difficile perché non ho idea. Oh, non saprei Hollywood. Hollywood. Hollywood. Ho La solo okay. di Hollywood. Sono una star. <ride> uh, <ride> se <tu> duo. <ride> po'. <ride> Principe Pony chiede Ti piacciono i documentari? Wow, moltissimi. Ma bof! Tantissimi, <ride> <ride> i documentari a ruota. Ogni giorno. Sono un ignorante, ma <ride> <ride> Ciao Darwin chiede tra quanto tempo il prossimo video con le risposte? Raga, lo sto facendo adesso okay. vediamo. Poi facciamo questo e poi vediamo quando sarà il prossimo eh, Vabbè, ti oh, Cazzo, mi veniva addosso <ride> 18, cazzo, mi veniva addosso Porco Ok, si, censura Facciamo <ride> beep, dai, cancelliamo ma <ride> Mi veniva addosso, porca Mi sa che mi ero entrato in macchina Atsumoto chiede per le vacanze estive Mare o montagna? Belli entrambi però fermi in mare, le vacanze per in sono in mare E invece sempre domanda mia aggiuntiva Mare o piscina? Va, va. Eh vabbè ma questa tu lo sai però Eh io lo so, io lo so E eh, lo dico per gli altri, piscina, volessi tenere a casa Sempre piscina Piscina, piscina, piscina, piscina, sì. piscina Sì, piscina tutta la vita Robert Arugano Arguan Ma quanti kickbait fai al giorno? <ride> eh tutti quelli che seguono <ride> Quanti ti che stiamo a vendere famosi Non molti di Youtube a passare. Grandissimi, sono sì, quelli che servono E sempre domanda di al gamer Anche tu hai guardato la serie Chernobyl? Uh, sì, l'ho vista E l'abbiamo guardata anche insieme grazie. Uh, la, sì. la consiglio anche uh, Mi piacerebbe metterla anche nel canale di cui parlavo prima Anche se lo bloccheranno non sarà possibile Però bella, bellissima serie, l'ho vista La rica dei cani chiede Qual è stato il primo video che hai caricato nel tuo canale? Mm, allora, come ho spiegato a te Daniele Rispondo alla domanda il primo video che caricai fui, fu. Fui, si, che <ride> <ride> eh, dice eh, Il primo video che caricai fu quello della natività, il dipinto della natività. Quindi fu quello. Poi carica il secondo infinito di luci, sembra un altro dipinto. Poi successe il fatto che dovete avere un secondo canale. Comunque quello. Ti a farla breve. YouTube Tech 0010. Vabbè, una stringa binaria Str 000. Dice I love you ma un maschio penso <ride> è stato veloce oh, a vabbè dai sfonditiamo anche io ma anche no <ride> se non risposta posso andare ma anche no ok hai appena perso un fan vai ciao come fan come... vabbè dai ti voglio bene ti stimo <ride> Mariano Baghetti fan page chiede che lavoro fai dopo youtube cioè penso che lavoro fai la, la, fuori di il fatto che sia una fanpage merita una risposta no? Eh certo Il parrucco, parrucchiere ehm, Per uomini e donne però principalmente per donne, per signore Furryman 2013 chiede facci una risata maletica Vai <ride> ehm... <ride> <Come> è com'è stata Vedete, <ride> <ride> penso va bene Ok, giocatore pe che non si può dire, giocatore. Un ricordo, ehm. sì. Faresti un viaggio nello spazio? Si, sì, però avrei un po' paura onestamente. Sì. Di rimanere. Mm, eh, a parte questo, più che altro la condizione è che si sta in questa, in questa capsula chiusi, infatti un po' più claustrofobico. L'idea del non poter uscire. Sì, però. Ma sicurissimo. è un.. è eh, un NI, sì, ma con certi dubbi. Mm -hmm. YouTube Tech, sempre stringa binaria 0010 Hai mai provato una sigaretta? No, mai, non mi piace fumare. Non... Per me la sigaretta puzza, non lo so. Mai, fumare mai, non mi piace Eh, non fumare. Non erba né sigaretta. No, vuole fumare padrona, ma no, non mai. Vabbè, diciamo consigliamo di non fumare. Non fumare, però, vabbè, ma carità, Sozzo le mani? Io non fumo. Mario fica con la K, con la.. No, non ma scherzando ma, guarda, con la K ascolti Calypso di Charlie Charles che con Mamuda anche. Uh, pensavo <ride> <ride> Passa, vai, passa. <ride> Passo, passa, basta. Sì, pensavo, sì. Ragu sul fuoco ci chiede Verrai mai attreviso? Allora spero di sì, anche perché mi piacerebbe riuscire a fare un raduno E raccogliere tutti i fan, tutti i follower del canale e quelli che mi seguono Mamma mia, quante volte failiamo nei video? Eh, <ride> c'è cioè, ancora il conto, io non penso <ride> che di quelli <Willy>. Beh, <ride> infatti esiste appositamente epic fail Bisogna <ride> <mi farò ride> uscire anche il secondo Certo, certo, come sempre Speriamo <ride> <ride> Shy Guy chiede Che giochi hai per PS4? Allora, per adesso sullo Spider-Man, sì. Vabbè, poi... C'è qualcuno online, eh? Sì, Fortnite, Brulalla. Brulalla, sì. Eh, ce ne abbiamo un po'. poi Hitman. Eh, Hitman. Però la demo. Resident Evil 2. È la demo. Demo. Domanda di Bruno Twix. Mi filmerei mai un autografo? Ma a disposizione. Ci vediamo da qualche parte, che ne so il Comic Con? Ah, è vero, perché ogni anno, quasi ogni anno, Viene al Comic Con. Vabbè io vado sempre, quindi Se, se, comic se volete non un non... autografo da me ci sono sempre. sempre. io quasi sempre, ma comunque se ci vediamo si sì, volentieri. Ma Wii Principe chiede Hai visto Far From Home? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì Abbiamo L'abbiamo visto, visto sempre insieme. capito, è bellissimo. l'abbiamo visto proprio A il giorno che è uscito. Sì. Uh, il 10 luglio mi parla. L'ho visto sì, bellissimo. Lo consigliamo? Certo. Nunzia ci chiede, comprerai il gioco degli Avengers? Se lo voglio comprare, sì. Quanto costa? E tipo, <ride> penso, un 100.000 euro. No, oh, forse, wow. forse, forse no. 60 euro. Vabbè, forse sì, però lo vorrei comprare, mi piace. <ride> Sarà bellissimo. Toro Odinson chiede, sei mai stato a Ischia? Sì, a Ischia, sì, ma molte, volte. Uh, Sempre pure insieme, sì. Infatti, sì. Molte volte, comunque, sì, molto. Minecraft, La mia battaglia Chiede Hai mai, inc hai mai incontrato Mahmood? Sì uh, Sì Cioè visto. aspetta quello che io Cioè c'eravamo insieme però Cioè eravamo insieme, no, però, insieme. Eh, Tu l'hai visto, visto Questo da vicino eh, che io Certamente Però io l'ho visto come da vicino Non come l'hai visto tu Che ti ha firmato Cioè mi ha cantato davanti praticamente Però anche io ero abbastanza vicino Perché come ti ricordi La transina era abbastanza vicina Quindi sì, sì L'ho visto e eh, cosa ne pensi? Cioè è stato bello? Che è bravo, sì, secondo me è bravo. Amen. Anzi, se vogliamo fare un video insieme, a disposizione, quando vuoi. Ma <ride> questa non è una domanda. da mm. Ti auguro 10 milioni di iscritti. Amen. <ride> <ride> Però si sì. puà, oh, proprio detto da te, Amen è ah, bella. Perché, allora, spiego, perché Amen vuol dire. Spiego. Sì, spiego. Amen vuol dire così sia. Quindi, qualunque cosa vuol dire così sia. Così sia, Amen, così sia. Allora questa domanda la, la intendiamo in questo modo Allora grazie e buon Natale Chiede fa Cioè però la domanda originale è Fai tanti Mariano risponde Però io penso che vuol ah. dire Cioè vuole, vuole ah, chiedere Ah domande eh. Io penso che vuole dire tipo Farai mai, mai Farai, farai tanti eh? Farai molti Mariano risponde eh? Ok Se la domanda è questa La risposta è sì Perché via via che fate domande Vedo che ce ne stanno un bel po' Guarda wow, rispetto all'ultima volta Eh infatti quindi, parecchi magari non rispondono anche perché sono in bassa le domande che fate. Guarda il bichetto, topo bichetto, yeee! Zumalo, riesci a zoomare. Saluta, saluta Dudu! Ecco, è il famoso Dudu che sta sempre ne... <ride> nelle... nei video. Ciao, Dudu! 2000 anni later. Qua, oggi fanno un da di oh. Dudu Dodo, non mi so, non non mi non mi non mi non mi non mi Perché se Il figlio di un medico, di Spero che questo video vi sia piaciuto Grazie a tutti per gli auguri Volevo ricordarvi Che questa è una data speciale Perché la da fare Non dirò mai in quanto Ehi Vai Vai Sei pronto Vai Sì Vai Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti miei auguri, vi ricordo che questa è una data speciale perché è il 2-2 2020 in um, quanto il video ho detto qualche parolaccia il coach che poi ci per censurare però non renderò più 18 così che possiate mettere altri commenti e altre domande. Uh, come sempre vi chiedo di mettere like, di condividere il video. Uh, e come di commentarlo. Iscrivetevi, iscrivetevi numerosi. E anche al canale Cinema. Ok, <ride> canale Cinema. <ride> okay. <ride> Vabbè al prossimo video